Sono felice perché siamo arrivati a questo traguardo eh, grazie al coro Muse ehm, vabbè, poi la mia canzone preferita è il Canon in swing è eh, bellissimo cantare, poi è un'esperienza davanti a tutti questi genitori. Sono fiero di essere arrivato qua in questo coro eh, grazie. A me è piaciuto tanto il coro a Muse, Giorgio è stato molto bravo e spero di farlo anche il prossimo anno. A me è piaciuto molto um, imparare a cantare meglio con il maestro Giorgio, e um, cantare insieme a tutti i miei compagni è stato bellissimo e um, cantare insieme è sempre meglio di cantare da soli.